Sì, la ringrazio. Sì, eh, allora, intanto siamo nella fase 3 per quanto riguarda il, il bioparco, una situazione che comunque sta migliorando. Io ho avuto l'opportunità di, vis di, di visitarlo ecco, qualche giorno fa con la mia famiglia e, ed effettivamente insomma, non possiamo dire che la situazione sia tornata nella normalità, ma comunque insomma, non è eh, in una situazione drammatica in questo momento e questo eh, mi fa e ci dovrebbe fare molto piacere. Noi abbiamo seguito eh, l'andamento della fase 2 in commissione con il Presidente Petretti e chiaramente ci ha illustrato le problematiche inerenti comunque la mancanza degli introiti anche il tema legato al benessere degli animali, ecco sul benessere degli animali sottolineo che comunque gli animali eh, stanno bene ad oggi nel senso che hanno eh proseguono la loro diera e comunque continuano gli interventi eh, di cura da parte degli operatori presenti appunto nella struttura. Sul crowdfunding il bioparco si è eh, mosso già da tempo in autonomia lanciando una campagna per recuperare fondi, perciò per individuare tutte quelle risorse per poter tamponare anche eh, la perdita avvenuta durante eh, la fase 1, perciò la fase più critica del Covid-19. Oggi siamo in ripresa l'affluenza nella struttura è molto ampia nel senso che basta prenotarsi sul, sul sito e si può andare a visitarla ecco, una fila molto lunga, perciò la gente sta ritornando i bambini stanno ritornando chiaramente quando poi si apriranno le scuole, quello è il punto chiaramente dolente, si inizieranno a, a, a un po' riorganizzare tutti quegli eventi scolastici che comunque garantivano un'affluenza Maggiore. Eh, oggi dobbiamo eh, bocciare questa, questa mozione, ma non perché non condividiamo i punti, ma chiaramente come ha specificato anche il consigliere eh, è passato comunque dal tempo, dal, da una fase critica. stiamo e la struttura è in forte recupero, eh, riporteremo il tema in commissione come abbiamo fatto eh, nel corso chiaramente delle passate commissioni sulle varie fasi del, dell'emergenza Covid perciò lo faremo anche con il Dubarco, vedremo quali saranno i punti eh, dolenti o comunque le varie criticità dove poter intervenire e chiaramente lì si potrà dare un indirizzo politico. Eh, più preciso, comunque ecco, stiamo monitorando la situazione eh, sia in termini finanziari ma anche in termini di benessere degli animali e di affluenza. Grazie Presidente per eh, aver, avermi dato l'opportunità di intervenire, grazie.